Padre nostro chiediamo la tua speciale benedizione in questi momenti, ti ringraziamo per l'opportunità ancora una volta che abbiamo di aprire di nuovo e di nuovo le sante scritture, di approfondire la tua parola e di capire quella che è la tua volontà per noi, per le nostre vite. Modella il nostro carattere, ti preghiamo Signore dai forza di volontà alla nostra mente e trasformaci di gloria in gloria. Ti abbiamo pregato e ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Carissimi, carissimi fratelli, sorelle, come ben sapete, come sicuramente avrete visto già dall'invito, stiamo continuando la serie sui dieci comandamenti. Abbiamo visto nelle scorse occasioni quelli che sono i primi due comandamenti, abbiamo visto assieme che il primo comandamento ci mostra in modo particolare chi è il vero Dio che siamo chiamati ad adorare e a servire. Nel secondo comandamento abbiamo visto come dobbiamo adorare Dio nel culto e nell'adorazione a Lui rivolta e in questa occasione approfondiremo quello che è il terzo comandamento il terzo dei dieci comandamenti. Questo terzo comandamento ci mostrerà in modo particolare quale deve essere la nostra attitudine, quale deve essere il nostro comportamento nei confronti di Dio, nei confronti dell'adorazione di Dio quotidianamente. Ogni giorno della nostra vita quale deve essere la nostra attitudine nei confronti? di Dio, come ci dobbiamo relazionare nei confronti di Dio. E per questo motivo vorrei che andassimo assieme, prendessimo le nostre Bibbie, questo è il momento di prendere la parola di Dio, questo è il momento di prendere eventualmente un foglio di carta, una penna per appuntarci, annotarci quello che ascolteremo in questi momenti, investigarlo, confrontarlo, approfondirlo e crescere, crescere sempre sempre di più. Siamo in Esodo capitolo 20, dopo il primo e il secondo comandamento, al versetto 7 ci viene presentato il terzo comandamento dei dieci. A Esodo capitolo 20, Esodo capitolo 20, il versetto 7 ci dice: Non pronuncerai il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente. Chi pronuncerà il suo nome in vano? Questo terzo comandamento è un comandamento che potremmo definire breve, ma è anche molto chiaro e molto specifico. Ci dice: non pronuncerai il nome del Signore Dio tuo in vano. Non lo pronuncerai in vano. Possiamo già vedere da questo, da questo comandamento che il nome di Dio è un nome che richiede il nostro più grande rispetto. Noi dobbiamo avere rispetto di Dio e dobbiamo avere rispetto di ogni momento nel quale noi pronunciamo quello che è il suo nome. Andiamo a vedere perché. Nel Salmo, nel Salmo 111, Salmi 111, leggeremo assieme quello che è il versetto 9, Salmi 111, Leggiamo assieme il versetto 9. Qui la parola di Dio ci dice, Salmi 111, il versetto 9 ci dice, Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, e ci dice, Santo e tremendo è il suo nome. Il nome di Dio è un nome santo. Viene definito anche un nome tremendo, tremendamente santo. E noi dovremmo prestare molta attenzione, dovremmo onorare questo nome. Dovremmo per davvero prendere con seria considerazione ogni volta che noi pronunciamo il suo nome o pronunciamo quelli che sono gli attributi. O gli aggettivi che solitamente si riferiscono a Dio. Quando noi pronunciamo il nome o gli attributi di Dio, noi dobbiamo pronunciarli con un santo timore e riverenza. In primo e in primo luogo sappiamo bene che il nome di Dio, Yahvé, significa io sono colui che sono. Io sono. Dio è colui che ha vita in sé stesso. Il nome di Dio ci presenta la potenza, l'onnipotenza, ci presenta il fatto che Dio è il datore della vita, che in se stesso vi è la vita, vi è la vita eterna, e che è Lui che dà la vita a chi vuole. È Dio che dà la vita, e proprio per questo motivo, proprio perché Dio ha la possibilità, la capacità, la potenza di dare la vita a qualsiasi cosa. Proprio per il fatto che Dio è onnipotente, questo ci dice il suo nome, noi dovremmo rispettarlo grandemente e non dovremmo mai pronunciare in vano il suo nome. Mai pronunciare in vano quelli che sono gli attributi del suo nome, come ad esempio eterno, l'eterno, Signore, il Signore o oh Dio. Non dovremmo mai pronunciare in vano il suo nome o i suoi attributi. Vorrei che andassimo a vedere assieme che cosa significa la parola in vano. perché molto spesso noi non comprendiamo bene, non comprendiamo in profondità che cosa ci richieda il comandamento, ma questo è quello che vogliamo andare a vedere assieme proprio in questo momento, che cosa significa invano. Il comandamento ci dice non pronuncerai il nome di Dio come invano, noi possiamo pronunciare il nome di Dio, possiamo pronunciare gli attributi collegati a Dio, ma non dobbiamo farlo in vano. E proprio su questo ci focalizzeremo durante la presentazione di oggi e vedremo, carissimi, vedremo cinque modi in cui gli uomini infedeli e fedeli, non credenti e credenti, cinque modi in cui gli uomini disprezzano il nome di Dio, trasgredendo il terzo comandamento. Cinque modi in cui lo si può fare. Tristemente si può trasgredire questo comandamento. E andremo a vedere non soltanto la lettera, ma andremo a vedere anche lo spirito di questo terzo ed importantissimo comandamento. Non pronuncerai il nome di Dio, del Signore, tu Dio, in vano. Andiamo a vedere, originariamente, che cosa significa la parola invano? E prendendo la concordanza biblica strong, andando a vedere il significato della parola ebraica che noi oggi traduciamo con invano, a che cosa si riferisce la parola ebraica, la parola originale, quando si parla appunto di questa parola invano? Che cosa significa? Ci dice nel senso di desolante malvagio in quanto distruttivo, letteralmente rovina o moralmente astuzia, astuzia. Quando noi pronunciamo, e voglio che comprendiamo bene questo aspetto, poi andremo a vedere anche altri significati, andremo a vedere anche altri significati appunto di che cosa significa la parola in vano, ma vogliamo concentrarci in questo primo momento su questo punto. Quando noi pronunciamo il nome di Dio in modo da desolarlo, in modo tale da distruggere l'autorità di Dio, da rovinare l'autorità di Dio. Sapete, molto spesso, molto spesso succede che noi associamo a Dio quelle cose che fa Satana, quando Satana fa delle cose malvagie delle calamità, delle distruzioni. Molto spesso che cosa succede? Che cosa fanno gli uomini? Gli uomini, specialmente coloro che non sono credenti, e ahimè a volte succede anche per quelli che professano e che dicono di essere credenti, ma molto spesso quando vedono delle calamità, quando vedono delle distruzioni, quando vedono qualsiasi cosa di malvagio, danno la colpa a Dio. Danno subito la colpa... A... non pensa che ci sia Satana, non pensa che ci sia altri aspetti, altri elementi, altri fattori. Che cosa fanno? Subito danno la colpa a Dio. E disprezzano in questo modo Dio, attribuiscono a Dio, al suo carattere, un carattere malvagio, di malvagità. E arrivano persino a disprezzare apertamente Dio il suo nome. Arrivano persino a bestemmiare il nome di Dio a causa delle cose malvagie che accadono sulla terra causate da Satana stesso in persona o dagli uomini o dagli uomini malvagi e iniziano a bestemmiare il nome di Dio aggiungendo al nome di Dio, aggiungendo al nome del Signore, aggiungendo al nome dell'Eterno un sacco di termini dispregiativi, bestemmie, termini dispregiativi che sono collegati al nome di Dio o agli attributi del nome di Dio. E direi proprio che non è il caso di fare esempi. Penso che tutti quanti noi ci basta fare una passeggiata per il centro della città più vicina nella quale ci troviamo, oppure tra i vicini, oppure al lavoro e sicuramente ci sarà qualcuno che puntualmente che cosa fa bestemmia il nome di Dio aggiungendo al nome agli attributi di Dio dei termini dispregiativi offensivi offensivi queste sono bestemmie questo è il primo modo nel quale gli uomini disprezzano quello che è il nome di Dio e in cui lo fanno letteralmente parlando, in cui in modo grave ed evidente oltraggiano il nome di Dio, l'autorità di Dio attribuendogli questi termini, questi terribili termini offensivi. Questo sicuramente è principalmente rivolto a coloro che non sono credenti, a coloro che non credono in Dio, a coloro che non hanno fede e che quindi attribuiscono in un senso di disprezzo totale, attribuiscono tutte le colpe a Dio e lo insultano, e lo insultano. Ma voglio che sappiate, e adesso andremo a vedere sempre più in profondità, questo sicuramente è l'aspetto principale, più evidente, più chiaro, al quale possiamo ricollegare questo terzo comandamento ovvero la bestemmia in sé, la bestemmia del nome di Dio. Ma voglio che sappiate che questo terzo comandamento, non pronunciare il nome di Dio in vano, non bestemmiare in altri termini anche, questo aspetto si riferisce molto anche a certi cristiani, a certi cristiani che si sono permessi spiritualmente parlando di bestemmiare il nome di Dio. Questo è il secondo punto che vorrei tanto che ci annotassimo, una bestemmia spirituale, non letterale, ma spirituale. Se ci annotiamo o andassimo a vedere nel mentre Daniele, capitolo 7, e leggessimo quello che è il versetto 8 e il versetto 25, vedremo che nella profezia di Daniele, di Daniele profeticamente parlando, sarebbe sorto un piccolo corno, e questo piccolo corno una volta, avendo fatto uno studio approfondito di questo tema, scopriremo che il piccolo corno rappresenta il potere del papato, il potere del sistema romano-cattolico. Che cosa ha fatto questo piccolo corno al versetto 8 e al versetto 25 di Daniele, capitolo 7? Ha pronunciato parole arroganti, ha pronunciato bestemmie contro... Dio. Parole arroganti contro Dio. Ma non l'ha fatto letteralmente, l'ha fatto spiritualmente parlando. Spiritualmente parlando. Questo stesso piccolo corno, questo potere del papato, ci viene ripresentato anche in Apocalisse capitolo 13. In Apocalisse capitolo 13 ci viene presentata una bestia che sale dal mare. Anche questa bestia che sale dal mare ha gli stessi attributi e le stesse caratteristiche del piccolo corno di Daniele capitolo 7. E andiamo a vedere qual è una di queste caratteristiche. Apocalisse capitolo 13, versetto 1. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste e sulle dieci corna dieci diademi e sulle teste nomi blasfemi. Andiamo insieme al versetto 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti, come il piccolo corno, e bestemmie. E le fu dato potere di agire 42 mesi, versetto 6. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo che cosa fece il potere papale questo sistema cattolico romano che cosa continua a fare questo sistema religioso continua a pronunciare parole arroganti bestemmie contro Dio e contro il suo nome ma alcuni potrebbero chiedersi ma come Marco come può un sistema religioso cristiano che dice di credere in Dio, che dice di credere in Cristo Gesù, io non ho mai sentito bestemmiare letteralmente Dio o il nome di Dio dai cattolici o dai rappresentanti, dai dirigenti cattolici, dai preti cattolici. Non li ho mai sentiti pronunciare delle bestemmie letterali. Sapevate che nella Bibbia bestemmiare non significa soltanto pronunciare aggettivi dispregiativi al nome di Dio, ma questo ha anche una connotazione spirituale davvero molto molto importante. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio riguardo alle bestemmie. Che cosa significa bestemmiare, oltre che a pronunciare letteralmente degli aggettivi dispregiativi al nome di Dio. Vedremo se ci vogliamo annotare questi versetti. In Luca capitolo 5 al versetto 21 e in Marco capitolo 2 al versetto 7 ci viene presentato Gesù che perdona i peccati di un paralitico e i farisei lo accusano di bestemmiare di bestemmiare. Perché? Perché soltanto Dio può perdonare i peccati. Noi sappiamo molto bene che Gesù in essenza era Dio, che Gesù era proprio Dio ed era persino il figlio di Dio in terra, ma nel principio un uomo, un uomo, un qualsiasi uomo, o prete che sia, che pretende di perdonare i peccati di altri uomini, che cosa fa? Bestemmia. Un uomo che pretende di perdonare i peccati di altri uomini, un uomo che si sostituisce a Cristo, un uomo che si sostituisce a Dio e pretende di perdonare i peccati di altri uomini, è una persona che bestemmia. E noi sappiamo molto bene che il potere cattolico il titolo papale, il titolo di papa come vicario del figlio di Dio, come sostituto del figlio di Dio, è una prova evidente. Il potere del papato si è voluto sostituire a Dio, si è voluto sostituire a Cristo e sta bestemmiando, pretendendo di perdonare i peccati di altri uomini, trasgredendo il terzo comandamento. Ma andiamo a vedere un altro significato. Che cos'altro significa bestemmiare? In Matteo capitolo 26 dal versetto 63 al versetto 65 e Giovanni capitolo 10 dal versetto 30 al versetto 33, bestemmiare significa pretendere di essere Dio, pretendere di essere il sostituto di Dio sulla terra. Chi pretende di essere Dio o chi pretende di essere il sostituto di Dio o il sostituto del figlio di Dio sulla terra? bestemmia, trasgredendo il terzo comandamento. Infine, il papato ci viene presentato anche come quel potere che ha cambiato e ha mutato i tempi e la legge in Daniele capitolo 7 al versetto 25 e in Atti capitolo 6, dal versetto 11 al versetto 14 e in numeri capitolo 15 al versetto 30 bestemmiare il nome di Dio, oltraggiare il nome di Dio, significa cambiare o trasgredire volontariamente la legge di Dio. E tutto questo ha fatto il potere papale e continua a fare questo sistema. Quindi, carissimi, abbiamo visto in primo luogo che oltraggiare, disprezzare il nome di Dio lo si può fare letteralmente bestemmiando il nome di Dio, lo si può fare spiritualmente anche, pretendendo di essere Dio, il sostituto di Dio sulla terra, pretendendo di perdonare i peccati, pretendendo di poter cambiare, manipolare la legge di Dio. Queste sono bestemmie, bestemmie spirituali. Ma voglio che sappiate, poiché noi ci siamo riferiti fino a questo momento, a delle persone che magari sono non credenti? Oppure ci siamo riferiti anche a persone credenti, come ad esempio può essere il sistema cattolico che dice di credere, ma abbiamo visto che continua a disprezzare, oltraggiare e bestemmiare il nome di Dio? Ma voglio che sappiate che il terzo punto, che adesso sto per coprire proprio in questo momento, il terzo modo in cui gli uomini disprezzano il nome di Dio non si riferisce soltanto ai non credenti o a coloro che dicono di essere dirigenti di questo sistema o professi cristiani, cattolici, ma voglio che sappiate che si riferisce anche a tutti quegli altri cristiani che forse per un certo senso dicono di essere migliori rispetto ad altri cristiani. E voglio che andiamo a vedere e andremo a vedere che questo terzo comandamento non pronuncerà il nome di Dio in vano, è un comandamento così importante per noi che noi molto spesso non prendiamo in considerazione così come dovremmo. Ciò che vogliamo andare a vedere ora è, in continuazione, cercare di capire che cosa significa più nello specifico in vano perché il comandamento ci dice non pronuncerai il nome di Dio in vano. Torniamo al nostro, alla nostra slide, alla nostra concordanza biblica. Abbiamo visto che prima il termine in vano significa desolante, malvagio, rovina, astuzia e tutte quelle persone che attribuiscono degli aggettivi negativi al nome di Dio, dispregiativi al nome di Dio. Ma la concordanza biblica ci dice anche che la parola invano, oltre a tutto questo, può anche significare inutilità. Invano significa in modo inutile, in modo inutile. Non pronuncerai il nome di Dio, del Signore, il tuo Dio, in modo inutile. Cosa significa? Dal dizionario Treccani... Ci viene detto, sempre riferendoci alla parola invano. Dal latino, invano significa vano, vuoto o inutile. Diffuso soprattutto attraverso il comandamento non nominare il nome di Dio invano, ma che originariamente significa non chiamare Dio a testimonio per cose vane, utili o false. Si dice soprattutto di azione che non riesce al fine voluto, che non dà nessun risultato positivo e quindi priva di effetto, senza profitto. Quando è che noi pronunciamo o possiamo pronunciare il nome di Dio in vano? Tutte quelle volte quando io e te, per un motivo o per l'altro, volendo o non volendo, noi pronunciamo in modo inutile, senza pensare troppo nel pronunciare il nome di Dio o attribuendo a Dio cose che non gli spettano. Andiamo a vedere più chiaramente ciò a cui mi riferisco. Dal libro Patriarchi e Profeti vorrei che da questo momento la lezione inizierà ad essere davvero molto profonda. Vorrei che prestassimo tutti quanti la massima attenzione. Da patriarchi e profeti, pagina 254, paragrafo 1, ci dice: non usare il nome dell'Eterno, che, che è l'Iddio tuo, in invano perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Esodo 27. Questo comandamento non condanna soltanto i falsi giuramenti e le imprecazioni, ma, attenzione, parole sottolineate in blu, ma proibisce di usare il nome di Dio con leggerezza, senza considerarne tutti il solenne significato. Quando citiamo il nome del Signore con superficialità, pronunciandolo nel contesto di discussioni di scarso valore, o quando lo ripetiamo con frequenza senza riflettere, lo disonoriamo. Perché lo disonoriamo? Perché è santo e tremendo. E il suo nome. Quando noi usiamo il nome di Dio o i suoi attributi, quali sono gli attributi del nome di Yahweh? Sono l'Eterno, Signore, Dio. O oh, Signore mio. Succede qualche cosa? Succede un problema? Succede... è caduto il bicchiere pieno d'acqua per terra? Oh, Signore mio! Oh, Dio mio! Non so se vi rendete conto di quello... del piccolo esempio che sto facendo, e non vorrei dilungarmi in questo perché non vorrei neanche uh, mettere, diciamo, troppe idee di questo tipo, ma vorrei, e sono certo che ognuno... Ognuno di noi, avendo giusto menzionato questo aspetto in modo educativo, penso che ognuno di noi si rende conto di quei momenti nella propria vita quando in modo inutile, letteralmente inutile, con leggerezza, senza pensarci, senza prestare alcuna attenzione, noi diciamo, oh signore mio, oh Dio mio, Oh, e vorrei che ritornassimo vorrei che ritornassimo alle parole in blu alle parole in blu questo comandamento non condanna soltanto i falsi giuramenti e le implicazioni ma proibisce di usare il nome di Dio con leggerezza senza considerarne tutto il solenne significato quando citiamo il nome del Signore con superficialità pronunciandolo nel contesto di discussioni di scarso valore o quando lo ripetiamo con frequenza senza riflettere, noi che cosa facciamo? Noi lo disonoriamo. Noi lo disonoriamo quando pronunciamo il suo nome e i suoi attributi, Signore Dio eterno con così tanta leggerezza, ripetendolo senza neanche pensarci, noi lo stiamo disonorando. Lo stiamo disonorando. Questo era il terzo punto molto importante. Non utilizziamolo come se fosse un intercalare. Sapete che cos'è un intercalare? Ogni due per tre si utilizza una parola o una frase o un'espressione per passare da una, da una frase all'altra. E molte persone utilizzano il nome di Dio così tanto per utilizzarlo. Il desiderio del Signore è che noi utilizziamo il suo nome o i suoi attributi nella massima santità possibile, senza degradare il nome del Signore, senza sminuirlo. Ma ogni volta che lo pronunciamo, ogni volta che pronunciamo un attributo che ha a che fare con Dio, dovremmo sentire quella che è la sua santità quello che è il timore per l'Eterno, e avere il rispetto. Questo penso che è una lezione molto importante per ognuno di noi in questa occasione. Questo era il terzo punto, ma vorrei che adesso ci avviassimo verso il quarto punto, verso il quarto modo nel quale gli uomini e le persone arrivano a disprezzare il nome di Dio. Voglio che sappiate una cosa, il nome di Dio non si riferisce soltanto a un'espressione letterale. Il nome di Dio non si riferisce soltanto a Yahweh o Jehovah e le tante altre versioni che esistono del suo nome da un punto di vista letterale, o Dio o Signore o Eterno. Ma voglio che sappiate che il nome di Dio ha molto più a che fare con una questione caratteriale. Abbiamo visto la lettera fino a questo momento, il pronunciare letteralmente il suo nome, ma ora vorrei che iniziassimo a concentrarci più sulla parte spirituale, sulla parte caratteriale che ci presenta il terzo comandamento, perché questo terzo comandamento ha molto più a che fare con il nostro carattere di quanto pensiamo o immaginiamo. Sapevate che nelle scritture, nella parola di Dio, il nome molto spesso corrispondeva al carattere della persona che portava quel nome? Il nome di una persona diceva qualche cosa riguardo al carattere della persona in questione. Andiamo a vedere qualche esempio. Il primo lo troviamo in Genesi. Genesi, capitolo 27. Genesi, capitolo 27, e leggeremo assieme il versetto 35 e 36. Genesi, capitolo 27, dal versetto 35. Isacco rispose, Tuo fratello, e qui stava parlando ad Esaù di Giacobbe, tuo fratello Giacobbe è venuto con inganno. E si è preso la tua benedizione, ed Esau che cosa rispose, non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe. Suo padre, dice, tuo fratello, ti ha preso con inganno la benedizione. E ora Esaù dice: secondo me, non è un caso che lui porti il nome Giacobbe. Sapete perché? Perché il nome Giacobbe significa. Menzogna significa inganno. Esaù non era stupito, era irritato, era arrabbiato, ma non era stupito che suo fratello gli avesse rubato con l'inganno la benedizione che spettava a lui. Sapete perché? Perché il suo nome significava proprio questo. Menzogna, inganno. Andiamo a vedere l'esempio di un altro uomo in 1 Samuele capitolo 25. 1 Samuele capitolo 25 e leggeremo assieme il versetto 25 il nome corrisponde al carattere. Nome e carattere sono un sinonimo biblicamente parlando. Prima Samuele capitolo 25, il versetto 25 ci viene detto, qui è Abigail che parla a Davide di suo marito, di suo marito Nabal, e dice di suo marito a Davide, ti prego, mio signore, prima Samuele, capitolo 25, versetto 25, ti prego, mio signore, non fare caso a quell'uomo da nulla che è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome, si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza. Lui non è altro ciò che dice il suo nome. Lui si chiama Nabal, Nabal significa stoltezza, Nabal è un uomo stolto. Non c'è che stoltezza, lui è esattamente così com'è il suo nome. Nella parola di Dio il nome ha una caratteristica, un connotato caratteriale davvero molto importante. E sapete, la stessa cosa accade anche per Dio in principio. Nel carattere di Dio non c'è nulla di malvagio, non c'è nulla di peccaminoso, per questo motivo il nome del Signore, il nome del nostro Dio non fa altro che rappresentare la perfezione, la purezza e tutta la santità del suo carattere. Andiamo a vedere com'è il nome di Dio e a quale caratteristica del suo carattere corrisponde. Andiamo a vedere in Esodo. Esodo capitolo 33. Esodo capitolo 33. Esodo capitolo 33. E inizieremo a leggere dal versetto 18. Esodo capitolo 33, dal versetto 18. Qui Mosè si trova sul monte, sul monte Sinai insieme a Dio. E che cosa succede? Che cosa disse Mosè in questo momento a Dio? Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà? In che modo? Proclamando, proclamerò il nome del Signore davanti a te. Io proclamando il nome del Signore, il mio nome, io ti mostrerò tutta la mia bontà. Quando tu sentirai il mio nome, di fatto non vedrai altro che quel mio carattere pieno di bontà, pieno di amore. Infatti, se andiamo in Esodo, Esodo capitolo 34, il capitolo successivo, arriviamo proprio nel momento nel quale Dio fa passare davanti a Mosè il suo meraviglioso carattere e pronuncia in questo modo il suo nome, mostrandogli le caratteristiche del suo carattere, gli attributi del suo carattere. Esodo, capitolo 34, ci troviamo subito dopo. Iniziamo a leggere dal versetto 5. Il Signore discese nella nuvola a Mosè, si fermò con lui, con Mosè, e attenzione, e proclamò il nome del Signore. Che cosa fece Dio in questo momento? Proclamò a Mosè il suo nome. E andiamo a vedere che cosa dice a Mosè, proclamando il suo nome gli dice. Il Signore versetto 6 passò davanti a lui e gridò: Il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, questo è il carattere di Dio, ma non terrà colpevole per innocente che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e la quarta generazione. Questa espressione, in modo particolare, l'abbiamo anche studiata e l'abbiamo vista nel secondo comandamento, dove simili parole ci vengono presentate. Dio non punisce il figlio o i figli dei figli che sono giusti o che non hanno colpe. Il figlio non dovrà pagare per la colpa o per il peccato del padre, ma quando il figlio segue le orme del padre, quando il figlio si rende partecipe degli stessi peccati dei suoi genitori, quando i genitori trasmettono ai propri figli delle cattive abitudini che li portano a peccare degli stessi loro peccati, allora Dio, se loro non si convertono, se loro non si ravvedono, se loro non chiedono il perdono, perdono che Dio abbiamo letto, vuole offrire a tutti gli abitanti della terra per poter essere salvati, ma se loro vogliono continuare nella loro vita di peccato, il Signore, oltre che essere un Dio di amore e di perdone, sarà anche un, un Dio di giustizia. Perché loro, sono proprio loro, che decidono di allontanarsi dall'amore e dal perdono che soltanto Cristo può offrirgli insieme alla vita eterna. Se non avranno la vita eterna, loro si distaccheranno dal datore della vita, loro si distaccheranno da quella vita eterna che ci viene promessa e che cosa riceverà? Riceveranno quella che è la morte, quella che è la morte eterna. Vediamo in questo passaggio in modo particolare, quando Dio pronuncia il suo nome, Dio non si vuole limitare soltanto a una forma letterale, di lettere scritte o da pronunciare non si vuole limitare soltanto a questo ma dio vuole far presente al, al suo popolo ai suoi figli e agli abitanti del mondo intero vuole mostrare quello che è il suo carattere e sapete che cosa ha cercato di fare satana fin dall'inizio qual è stato l'obiettivo principale di satana fin dall'inizio satana fino fino dal momento nel quale si trovava ancora in cielo Satana Lucifero, che divenne, diventò il nemico, l'avversario, iniziò a infangare, a infangare il nome di Dio. Iniziò a sminuire e a infangare quello che è il carattere di Dio. Iniziò a far credere agli angeli che Dio era in realtà un tiranno che opprimeva le sue creature era un uomo, un Dio ingiusto. Voleva Satana far credere agli angeli che Dio fosse terribile, un oppressore, e che dovevano liberarsi dal suo governo e dalla sua legge. E proprio per questo motivo, uno dei motivi in modo particolare, dopo che Satana dichiarò una guerra aperta e attraverso la menzogna ingannò una terza parte degli angeli del cielo. Il conflitto era ormai irrimediabile. E Dio decise di creare l'umanità. Dio decise di creare dei testimoni che potessero testimoniare fedelmente riguardo al vero carattere di Dio. E Dio chiama me e te ad essere dei fedeli testimoni per quanto riguarda la potenza L'amore, il perdono, il vero carattere di Dio. Quel carattere d'amore, e di giustizia di Dio. In Prima Corinzi, capitolo 4, al versetto 9, ci viene detto che noi uomini siamo diventati uno spettacolo per il mondo, per gli angeli e per gli uomini. Noi siamo diventati uno spettacolo e Dio si aspetta da noi uomini, che abbiamo una relazione con Lui. Noi che diciamo di essere figli di Dio, noi che pretendiamo di essere cristiani, noi che diciamo di essere avventisti del settimo giorno, Dio si aspetta che attraverso il nostro carattere, attraverso la relazione che noi abbiamo con Lui, e sappiamo che se noi abbiamo una relazione con Cristo noi possiamo essere trasformati di gloria in gloria secondo l'immagine meravigliosa e santa del suo carattere. Dio si aspetta da noi che attraverso la relazione che abbiamo con Lui, attraverso il carattere che noi mostriamo anche alle persone intorno a noi, noi manifestiamo correttamente, e coerentemente, quello che è il carattere o il nome di Dio. Non pronunciare il nome del Signore, il tuo Dio, in vano. Sapete, quando io e te, come figli di Dio, come cristiani, come avventisti del settimo giorno in modo particolare, viviamo una, una vita a due facce. Quando noi viviamo nell'ipocrisia spirituale, quando noi diciamo di avere una professione di fede, ma non viviamo in conformità alla fede che noi diciamo di avere, noi non soltanto siamo degli ipocriti, ma trasgrediamo il terzo comandamento pronunciando in modo falso, mostrando alle persone in modo falso quello che è il carattere di Dio, attraverso quello che è il nostro carattere. Noi pronunciamo il nome di Dio in vano. E succede molto spesso che quando ci troviamo magari con i nostri vicini e invece di essere gentili e amorevoli, così come farebbe Cristo Gesù, noi iniziamo ad essere sgarbati, rudi. Abbiamo dei problemi con i parcheggi, con il parcheggio, con questo, con quell'altro, con i rumori, con e i nostri vicini ci guardano e ci dicono "Ah, sì, lui che va in chiesa ogni sabato, che dice di essere cristiano, perché si comporta così male con noi? Perché non ci saluta neanche? Capite cosa significa pronunciare il nome di Dio in vano? Dire di essere cristiani? Ma con il carattere. Mostriamo di essere figli di qualcun altro. Quando siamo al lavoro o siamo a scuola con i nostri compagni di scuola, con i nostri colleghi di lavoro che cerchiamo di mettergli i bastoni tra le ruote, di uscire noi sempre in evidenza, noi sempre di farci vedere ed essere disposti ad affondare ad abbassare gli altri per innalzarci noi? Oppure quando vediamo che c'è un professore o quando vediamo che c'è un capo, un datore di lavoro che non ci sta tanto simpatico iniziamo a sparlare, iniziamo a comportarci male, iniziamo a parlarne male con le persone intorno a noi? Oh carissimi, le persone intorno a noi ci guardano, ci osservano. Noi siamo uno spettacolo per il mondo che è tutto quanto intorno a noi. Siamo un vero e proprio spettacolo e le persone, soprattutto gli atei, soprattutto le persone non credenti, si aspettano molto da noi come cristiani. Voglio che sappiate un'altra cosa. Se ci riferiamo a noi come avventisti del settimo giorno, voglio che sappiate che la maggior parte di tutte le altre denominazioni cristiane, partendo dai cattolici agli evangelici, pentecostali, battisti, testimoni di Geova, tutti quanti quando sanno che c'è un avventista, la prima cosa che fanno cercare di trovare, di vedere se ci sono degli errori in lui. Così come facevano con Gesù, ci ricordiamo? Oh carissimi, i farisei non vedevano l'ora di trovare un errore in Gesù. Al tempo di Babilonia dei Medo-Persiani non vedevano l'ora di trovare un errore in Daniele, non vedevano l'ora di trovare in Egitto un errore in Giuseppe, non vedevano l'ora di dire, ah guarda questo, che dice di adorare Dio nella verità, nel vero giorno di riposo, dice Dio di, dice quest'uomo di osservare la sua legge, dice quest'uomo che conosce la verità dalla sua parola, ma il suo comportamento com'è? O oh, carissimi, com'è il suo comportamento? Ricordiamoci, non pronunciare. Il nome di Dio in vano. Come dovremmo comportarci? Come dovremmo comportarci quando ogni qualvolta pronunciamo il nome di Dio? Come dovremmo comportarci ogni qualvolta pronunciamo il nome di Cristo Gesù? Come dovremmo comportarci ogni volta quando diciamo che siamo cristiani? Ogni volta che le persone intorno a noi sanno che siamo avventisti del settimo giorno, come dovremmo comportarci? Andiamo a vedere assieme che cosa ci dice la parola di Dio. In prima Timoteo. Prima Timoteo. Seconda Timoteo, scusatemi. Seconda Timoteo. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 19. Come dovremmo comportarci ogni volta che pronunciamo il nome di Dio? Seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 19. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. E poiché molti, o alcuni, spero alcuni e non molti. E poiché alcuni desiderano continuare a vivere la loro vita di peccato, arrabbiandosi con gli altri, continuando la loro vita di piacere e di peccati, sapete che cosa dicono? Meglio che gli altri non sappiano che sono un cristiano. Meglio che nessuno sappia che sono un avventista del settimo giorno, che nessuno ha lavoro, che nessuno a scuola. Che nessuno, ovunque io vado, che nessuno sappia che sono un Adventista del settimo giorno. Soltanto i miei fratelli in chiesa quando ci incontriamo, ci stringiamo la mano, buon sabato, buon sabato, ma poi fuori che nessuno sappia che sono un avventista, che nessuno sappia che sono un cristiano, perché se lo sanno non posso più comportarmi così come mi sono comportato fino a questo momento. Oh carissimi, c'è qualcosa che ci tiene fermi, c'è qualcosa che non ci permettere di essere una potente testimonianza per gli altri, e questo è il peccato nella nostra vita, chiunque pronuncia il nome del Signore, chiunque pronuncia il nome di Gesù, che cosa deve fare? Deve allontanarsi dal peccato, da qualsiasi peccato, da qualsiasi comportamento che ci porta a peccare, o contro Dio o contro il prossimo. Non pronuncerai il nome di Dio, in vano. Che Dio ci aiuti da questo punto di vista a prendere più in considerazione lo spirito della legge e a comprendere che non è necessario soltanto non bestemmiare o imprecare contro Dio letteralmente parlando a parole, ma che Dio ci dia saggezza, intendimento e comprensione per capire che questo comandamento, questo terzo comandamento, non pronuncerai, non userai il nome di Dio il tuo Dio, in vano, ha molto più a che fare con il nostro carattere di tutti i giorni. Quando noi diciamo di essere cristiani, e soprattutto avventisti del settimo giorno, noi abbiamo una grande responsabilità. Dio ha posto questo popolo con una grande responsabilità di preparare un popolo che possa incontrare il Signore, Gesù, che torna in tutta la sua gloria. E ogni volta che pronunciamo il suo nome o che diciamo di essere suoi figli, dovremmo ricordarci della santità e del timore che dovremmo manifestare in ogni nostro comportamento e in ogni nostro pensiero. E in questo momento, arrivando verso la conclusione, vogliamo andare a vedere il quinto modo in cui gli uomini e soprattutto quelli, coloro che si professano cristiani, figli di Dio, a volte disprezzano in modo tragico in modo tragico abbiamo visto che quando qualcuno pronuncia il nome del Signore deve ritrarsi dall'iniquità qual è il nome del Signore qual è il nome di Dio o per meglio dire qual è il nome che viene attribuito anche a Gesù Cristo il nostro Signore e il nostro Salvatore in che modo Gesù viene anche chiamato e ora vi farò capire esattamente in quale direzione sto andando per quanto riguarda questo ultimo e quinto punto. Apocalisse capitolo 19. Apocalisse capitolo 19 inizieremo a leggere dal versetto 11. In quale altro modo viene anche chiamato Gesù? Molta attenzione. Apocalisse capitolo 19 dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. Chi è costui che cavalca un cavallo bianco che è chiamato fedele e, veritier e veritiero è Gesù Cristo. E ora ascoltate, versetto 12 e 13. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Versetto 13. Era vestito di una veste tinta di sangue, e ora ascoltate, e il suo nome è la parola di Dio. Il suo nome è la parola di Dio. Gesù, un altro nome di Gesù, è la parola di Dio. Qui è chiaramente scritto. Gesù viene chiamato la parola di Dio e sapete? Molto spesso succede, e questo è l'ultimo modo, in modo particolare, che ho voluto presentare davanti a voi. Questo è il quinto modo in cui gli uomini possono disprezzare il nome di Dio, il nome di Gesù. Quando noi ci serviamo di Gesù, quando noi ci serviamo della grazia di Gesù, o quando noi ci serviamo della parola di Gesù, per giustificare i nostri peccati. Non pronuncerai il nome di Dio in vano. Non pronuncerai il nome di Gesù in vano. Non pronuncerai la parola di Dio in vano. Per fare che cosa? Per giustificare i tuoi peccati. Non lo farai per scusare i tuoi peccati. Sapete, molte persone oggi Approfittando della grazia di Cristo Gesù, approfittando del sacrificio di Gesù, loro dicono non c'è problema se pecco, non c'è problema se trasgredisco questo o quel comandamento, perché? Perché la grazia di Cristo mi salva, non c'è più legge che tenga, sono già salvato. Posso fare quello che voglio, posso peccare come voglio, che tanto sono già salvato. Perché? Perché loro dicono questa è la grazia. Oppure prendono dei passaggi delle scritture, dei passaggi un po' difficili dalle scritture, molto spesso fuori contesto, prendono, pronunciano, usano la parola di Dio in vano, la utilizzano per che cosa? Per giustificare i propri peccati. Andiamo a vedere passo per passo. Andiamo a vedere che cosa ci dice Giuda, capitolo 1, riguardo a coloro che utilizzano in vano la grazia di Cristo. Andiamo a vedere Giuda, capitolo 1, e leggeremo assieme il versetto 4. Molto importante questo passaggio. Giuda, poco prima di Apocalisse, poco prima di Apocalisse. Il libro, la lettera prima di Apocalisse, è la lettera di Giuda, capitolo 1, il versetto 4, ci dice... Perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, Signore Gesù Cristo. Che cosa fanno questi uomini che si sono infiltrati nella Chiesa? Loro utilizzano, ci dice volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Si servono della grazia per scusare, giustificare i loro peccati. Ma che cosa ci insegna la grazia? Che cosa ci insegna il sacrificio di Gesù Cristo? In che modo ci educa la grazia di Gesù? Tito capitolo 2, versetto 11. Tito capitolo 2. Versetto 11, poco prima della lettera agli ebrei, c'è la lettera a Tito. Tito capitolo 2, dal versetto 11, ci dice, infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata quando? Nel momento del sacrificio di Gesù. E ci insegna, la grazia ora ci insegna qualcosa. Che cosa ci insegna questa grazia? La grazia di Gesù? Ci insegna a rinunciare all'impietà, ci insegna a rinunciare alle passioni mondane. Per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cosa fa la grazia di Gesù? La grazia di Gesù ci invita a vivere in modo santo. Come santo il nome di Dio ci invita a santificare la nostra vita e a non servirci della cosiddetta ipergrazia di Cristo per commettere tutti i piaceri e tutti i peccati che vogliamo, dicendo la grazia di Cristo mi salva. Posso fare quello che voglio che tanto sono salvato. No, carissimi, non è così. La grazia di Cristo ci insegna a rinunciare al peccato e a vivere in modo santo. Non serviamoci della grazia di Cristo pronunciando il nome di Dio in vano. Non serviamoci di questa grazia in modo invano, continuando a vivere la nostra vita di peccato, ma serviamocene nell'unico scopo, nell'unico obiettivo per cui la grazia è stata data, ovvero aiutarci ad allontanarci dal peccato, e a vivere in modo santo. Come vi dicevo, molte persone si servono del nome di Dio, si servono della parola di Dio, che è un altro nome con il quale viene descritto Gesù, il suo nome è la parola di Dio, abbiamo visto, si servono della parola di Dio, dei versetti delle scritture per giustificare i propri peccati, per giustificare le proprie scelte sbagliate. Andiamo a vedere che cosa ci dice in Seconda Pietro, Seconda Pietro, capitolo 3, Seconda Pietro capitolo 3 e leggeremo assieme dal versetto, leggeremo assieme il versetto 16. Seconda Pietro capitolo 3, il versetto 16 ci dice, e questo egli, Paolo, fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse, nelle lettere di Paolo, ci sono alcune cose difficili a capirsi che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Ci sono uomini che utilizzano le lettere di Paolo per dire che la legge è stata abolita, per dire che questo e quell'altro non è più valido, che i dieci comandamenti non esistono più, che il sabato non è più valido. Loro si servono di questi passaggi controversi e di altre scritture per dare libero sfogo ai loro piaceri, per giustificare i loro peccati. Si servono della parola di Dio. Invano. Invano. Invano. Perché qual è l'unico scopo della parola di Dio? Così come è l'unico scopo anche quello della grazia di Cristo Gesù. Qual è l'unico scopo della parola di Dio e delle sante scritture? Andiamola a vedere assieme. Seconda Timoteo capitolo 3. Seconda Timoteo capitolo 3 leggeremo assieme dal versetto 16 al versetto 17. Seconda Timoteo, capitolo 3, dal versetto 16, ogni scrittura è ispirata da Dio, e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché, versetto 17, perché l'uomo di Dio sia completo o perfetto e ben preparato per ogni opera buona. Questo è l'unico obiettivo delle sante scritture, questo è l'unico obiettivo della parola di Dio, non per giustificare i nostri peccati, ma prepararci, essendo completi, perfetti per ogni buona opera, così come la grazia di Cristo Gesù ci invita ad allontanarci dal peccato e a vivere in modo santo, santo così come il nome di Dio, a non servirci in modo invano. Di queste cose, ma di professare realmente quella che è la vera fede, il vero comportamento, il vero carattere, quel carattere che ritroviamo in Cristo Gesù. Il terzo comandamento: non userai il nome di Dio in vano. È un comandamento che non ha a che fare soltanto con la lettera, con il pronunciare letteralmente. Il nome di Dio in modo ripetitivo, in modo superfluo, senza pensarci, come intercalare, non ha a che fare soltanto con il non pronunciare bestemmie o imprecazioni, ma questo terzo comandamento ha moltissimo anche a che fare con il nostro carattere, con il nostro comportamento. Quando noi diciamo di essere figli di Dio non possiamo più dare una testimonianza sbagliata di quello che è il carattere di Dio. Non possiamo più giustificarci servendoci inutilmente, in modo invano della grazia di Cristo e della sua parola per scusarci, per giustificarci. Non possiamo più farlo. Questo terzo comandamento ci dice a tutti coloro che pretendono o dicono di essere o vogliono essere figli di Dio. Il tuo carattere è importantissimo e proprio in funzione di questo carattere o riceverai la salvezza in Cristo Gesù o la perdizione. Vorrei concludere rileggendo assieme il paragrafo che abbiamo letto precedentemente e aggiungerò anche la seconda parte di questo paragrafo, che ancora non abbiamo letto perché volevo lasciare per la conclusione, infatti vedrete che adesso il paragrafo, la citazione, è più lunga rispetto a quella di prima. Ascoltate che cosa ci dice dall'inizio. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Idio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano.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 lo disonoriamo. Perché? Perché santo e tremendo è il suo nome. E ora ascoltate attentamente quanto questo comandamento ha a che fare con il nostro carattere. Tutti, tutti noi carissimi fratelli, tutti dovrebbero riflettere sull'autorità, sulla purezza e sacralità di Dio, in modo che il nostro carattere possa ricevere la sua impronta. Il nostro carattere, carissimi, meditando su Dio, sul suo carattere, sul suo santo e tremendo nome, il nostro carattere deve ricevere la sua impronta sublime. Dobbiamo essere trasformati di gloria in gloria nell'immagine del suo carattere. Nessuno dovrebbe mai pronunciare il nome di Dio senza un profondo senso di rispetto e solennità. Nessuno dovrebbe mai pronunciare il nome di Dio senza un profondo senso di rispetto e solennità. Carissimi, noi viviamo in tempi che sono per davvero solenni. Noi viviamo negli ultimi istanti prima del ritorno di Cristo Gesù. Quanto più dovremmo rendercene conto, quanto più dovremmo prendere in seria considerazione questo terzo comandamento, sia nella lettera che nello spirito, sia nel pronunciare il nome di Dio che nel manifestare, testimoniare attraverso quello che è il nostro carattere come figli di Dio. Il comandamento ci dice, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Che il Signore ci aiuti ad essere dei testimoni efficienti, efficaci di quello che è il vero carattere di Dio, affinché tutti quanti, guardandoci, possano dire, questo è un vero figlio di Dio. Vorrei essere come lui. Che il Signore ci aiuti in questo e ci aiuti a portare davanti agli uomini quella che è la sublime immagine del carattere del nostro Cristo, del nostro Salvatore Gesù. Vorrei invitarvi a pregare in questi momenti. Padre nostro, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di riflettere, di meditare su questo terzo. E così importante comandamento della tua legge. Signore, vogliamo chiederti perdono per ogni volta nel quale abbiamo pronunciato con leggerezza e con superficialità il tuo nome o gli attributi del tuo nome. Signore, aiutaci ad avere un senso molto più profondo di rispetto e di solennità ogni volta quando pensiamo a te. Quando pronunciamo il tuo nome o quando parliamo agli altri di te. Aiutaci in questo, benedicici e fa sì, Padre celeste, che la nostra vita qui su questa terra non sia in vano. Signore, noi vogliamo lasciare una traccia su questa terra, non per la gloria, non per l'onore terreno, ma vogliamo lasciare la prova evidente che noi abbiamo testimoniato in modo corretto, in tuo favore. Vogliamo sapere che delle persone, guardandoci, ascoltandoci, hanno capito che esiste un Dio e che hanno preso una posizione per te. Questo tipo di traccia vogliamo lasciare. Signore, noi non vogliamo vivere in vano, non vogliamo vivere in modo inutile su questa terra, ma Padre, noi vogliamo vivere con utilità, vogliamo essere utili alla tua opera in funzione della nostra salvezza e in funzione della salvezza delle persone intorno a noi. Serviti di noi, ti ringraziamo e benedicici. Tutto questo te l'abbiamo chiesto nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen.